ragazzi bentornati questa di oggi è una moto gp fondamentalmente ducati desmo 16 rr una moto che non si vede tanto sul web soprattutto perché ma chi gliela dà una moto così a degli youtuber insieme al mio carissimo collaboratore antonio detto anger gargiulo oggi vi racconteremo questa moto fantastica com'è sta moto? Che, che, ti giuro sembra una frase fatta quando sono salito sopra ho detto oddio è la cosa più bella che ho mai guidato ringrazio a priori il proprietario che ci ha concesso di toccarla, di metterci le mani sopra, la moto è dal vivo è più bella di quello che vedrete oggi in questo video vi chiedo per favore con una moto così come fate a non iscrivervi al mio canale fatelo adesso e poi ragazzi e ragazze distruggetemi la colonnina dei commenti voglio assolutamente sapere cosa ne pensate di questa moto che comunque su youtube non, non si vede più tanto. Ehi, una moto italiana che ha vinto un mondiale con il pilota Casey Stoner nel 2007 Mortarci mortacci su anch'io di favorossi. vabbè però Ducati insomma è stato bello vederla sfrecciare con le Bridgestone in ogni caso signori il video sta per cominciare quindi allacciatevi le cinture, gas a martello e buona visione la progettata è un malato di mente Sei, Troy Bayliss, appena laureatosi campione del mondo di superbike, fu chiamato a correre l'ultima gara del moto mondiale a Valencia, su una Ducati Desmo 16 MotoGP. Si presentò il giovedì con il borsone a tracolla e la domenica andò a vincere quella gara come se fosse la cosa più normale del mondo. Ecco, <ride> è così che mi sono sentito, all'improvviso mi viene detto che avrei potuto guidare quella stessa moto. E io non ho fatto altro che caricare il mio borsone in macchina e presentarmi sul luogo dell'appuntamento. E te lo devo confessare, la notte precedente ho fatto fatica a chiudere gli occhi. Mi sono seduto e mi sono sentito a casa. È assolutamente l'oggetto più bello che abbia mai guidato. È tutto estremizzato all'ennesima potenza, ma al tempo stesso tutto perfettamente modulabile e gestibile. Il suono è inspiegabile, ti entra nel cervello, è un boato che preannuncia il suo passaggio chilometri e chilometri prima. Quando credi di avergli dato il gas, ti accorgi che ancora non gliel'hai dato come si deve. È infinita, continua a spingere, va sempre più forte. Ti dà confidenza, è assurda, ti sfida, ti dice provaci dai, puoi farlo. Ti fa sentire onnipotente, ma non lo sei. Quando trovi il coraggio di aprire fino in fondo, ti spara da una curva all'altra con una prepotenza inaudita. Una progressione incredibile con l'anteriore che inizia a galleggiare, ma resta sempre granitica e stabile. È la moto più bella sulla quale sia mai salito. Un motore di 989 cm3 con struttura a V di 90 gradi. Componente in titanio e magnesio strettamente derivato da quello della MotoGP, leggermente addolcito per un utilizzo stradale. Pesa 171 kg, questo esemplare ha uno scarico diretto ed una mappatura della centralina che porta la potenza a 215 cavalli, con circa 120 Nm di coppia, ed il motore che urla fino a 14.500 giri, il tutto senza l'aiuto di alcun controllo elettronico. C'è solo una frizione antisaltellamento meccanica, non si sente il bisogno di altro, il cambio è perfetto in tutte le fasi di utilizzo, è proprio così come l'avrebbe voluta Casey. La frenata è portentosa, estremamente modulabile, anche con un solo dito. Perfetti gli spazi e l'abitabilità. Per una persona di media statura come me, 1,75 m circa. Il gommone posteriore scarica alla grande, atterra tutta la cavalleria, a tal punto che ti verrebbe voglia di fare il trick, tirarla su, spingere sulle pedane, sporgere il busto all'interno della curva e spalancare sempre di più il gas. Senti un attimo Matteo, di che la moto segna riserva. Servizi di segre... Strano che non ha risposto alla prima. La moto è in riserva, Matteo. Ah, loro stanno a capire se il benzinaio aperto. Ma questa stava in rec? Capirai. Ciao Matteo. cerchio posteriore da 16 pollici, una vera rarità, come una vera MotoGP dell'epoca. Certo, le gomme stradali risultano quasi del tutto introvabili. Che spettacolo! Eh? È questa è una moto unica. E lo so. Come va sta qua? Eh, stiamo facendo un video, La moto di, Certo. La moto di Stoner. Eh sì. ragazzi. Mamma mia. Lo scarico a camino e dietro alle tue chiappe Due sfoghi annegati all'interno del codone Percepisci gas di scarico bollenti fuoriuscire Una cosa senza senso Nessuna moto è come lei Ho abbassato la visiera Sono rimasto solo con lei E quando ho percorso quel lungo curvone a gas spalancato Infilando la sesta Mi sono reso conto di avere i lacrimoni agli occhi un istante che farà per sempre parte di me sono grato di averlo vissuto scusa hai volato? ho volato questo posto qua caro Anto che ormai tutti i nostri follower sanno che ti devono chiamare Hangar senza H <ride> perché è un nome fighissimo è l'ideale per questa moto qui, questa Desmo 16, perché è, è un tratto di strada molto veloce. E questa è una moto che non è che puoi portarla nelle stradine seconda, terza marcia. Questa è una moto che gli devi dar gas. Madonna mia! Che ne pensi? Com'è stata? <ride> è verissimo quello che hai detto. Pensavo non mi accogliesse ben volentieri mm -hmm. no? come moto, avevo timore. e Invece no, è la moto più figa sulla quale mi sia mai seduto. <ride> non c'è cioè, una cosa che non va bene. Cambio fantastico, i comandi perfetti, zero on off. Dai il gas e lo puoi controllare, ne ha mm. tanto, eh? È ne proprio... ha tanto. Gliel'hai dato, pensi di averglielo dato, invece no. Ce n'è ancora, manca ancora tutta sì. l'altra metà. È una moto senza controlli Bene, questa, sì. così cruda. Questa qui ha lo scarico diretto e la centrallina è mappata in modo da avere 215 cavalli e zero elettronica. Mamma mia, che inferno! Ha un sound, mi ricorda quando Casey Stoner eh. usciva dal San Donato al Mugello nel 2007 che andai a vedere il moto mondiale Fu una gara incredibile. Non mi ricordo esattamente chi ha vinto, però vabbè quello conta meno. Okay. Il suono della moto. Beh. L'anno del 2007 è l'anno del mondiale di, di, di Stone, no? della 2008. Sì, infatti questa moto, sì, però è vero, sono d'accordo. tifoso moto, io di Vale. Uguale anche, eh, anche assolutamente. Però sta moto è uscita per, anche per celebrare quel mondiale. Lì infatti è del 2008. La moto è del 2008, sì. 1500 esemplari, questa è la 1110. Okay. Però la moto che ha vinto il mondiale ha un 800 di motore. Eh, quindi V4, V4 di 90 gradi, 800 di cilindrata del, dell'ingegner Filippo Preziosi. Questa invece è un 1000, perché questa è, è, ha il motore del 2006, mm. è il prototipo della MotoGP del 2006. RR infatti significa Race Replica, è la moto di Capirossi del 2006, ma, ti ricordi quell'anno che, che fece, un, un anno... Pazzesco, poi è successo quell'incidente a Barcellona e è andato come è andato il mondiale. Che poi l'anno che all'ultima gara va, vale perse il mondiale ai danni di Nicky Haiden. Sì. Visto come sono andate le cose, alla fine da appassionato di moto va bene così. Haiden che ha vinto quel mondiale, oggi dico sono felice perché sia andata così. È incredibile che a noi sia stato concesso questo onore di guidarla per una giornata intera. Il suo valore oggi con questo chilometraggio si attesta circa attorno ai 90.000 euro. Incredibile! Ma dopo questa giornata mi permetto di dire che sono assolutamente meritati e credo che nel tempo questo valore non potrà altro che salire. In fondo è la moto che celebra la vittoria del primo mondiale di MotoGP della casa di Borgo Panigale.